ciao e benvenuti in un nuovo video allora oggi guardiamo assieme alcuni dei prodotti più iconici del marchio Pixi e Belif quindi tutti dedicati alla skin care che sono facilmente reperibili su Sephora Look Fantastic ed è um, eh, credo anche Esos sicuramente qualcosa anche da Zalando io direi di iniziare con Direi di iniziare con Pixi, avevo questo set di prodotti, ad esempio, questo è realizzato da Mini mini, mini Size, ma comunque facili da testare e provare. Allora, in particolare questo è quello per eh, le pelli miste, grasse, comunque da potere purificante. I prodotti sono questi e adesso comunque foglio alla mano vi parlo di tutto foglio alla mano perché ho i prezzi dunque partiamo con il Glow Mood Cleanser eccolo qui di cui ho anche la clip è un Deep Free Thin Cleanser quindi un detergente purificante questo è un 15 ml piccino piccino ma perfetto per i viaggi ad esempio e comunque l'ho usato per tre giorni mattina e sera quindi ci sta prezzo 135 ml, 23,50 euro. cosa che ho dimenticato di dirvi, ma ve lo dirò alla fine, perché ve lo dico adesso, lo dico alla fine. Allora, si tratta di un detergente per il viso, che è in crema, va inumidito ed applicato sul viso. Ha il 5% di acido glicolico, che è perfetto per ridurre le imperfezioni ed migliorare la grada del viso, molto valida, a me l'acido glicolico piace anche perché si può utilizzare tranquillamente tutti, eh, tutto l'anno, non è fotosensibilizzante ed oltretutto è abbastanza sensibile sulla pelle in senso che delicato sulla pelle, questo detergente in particolare è... mi è piaciuto mi è piaciuto perché lascia la pelle morbida, pulita, con una bella sensazione di pulizia fresca, ed però allo stesso tempo non ha non alla la secca, non si sente l'esigenza di applicare più creme del solito. Quindi mi è piaciuto molto, soprattutto per la pelle mista, ed a mio avviso è assolutamente consigliato. Andiamo avanti con il Glue Mood Mask. Questa è una maschera purificante e in profondità. Dice sempre un 15 ml, il prezzo è di 45 ml, 23,90 euro mi è piaciuto tanto ma davvero tanto cioè è proprio un tipo carbone sì, anche è un po' profumato però piace lo applichi in strato leggero lasci 10 minuti che non si secchi del tutto poi lo rimuovo con un, un pannello in microfibra in modo che umido umido sulle, sulla maschera come si dice si rimuova più facilmente mi è Tanto, non me l'aspettavo e invece assolutamente perché è, è adatto per tutti i tipi di pelle. Intanto, eh, combina gli effetti di una maschera purificante ed energizzante. Ed effettivamente, mi è piaciuta. e Inutile dire, mi è piaciuta. Lascia la pelle eh, pulita in profondità, eh, abbastanza opaca, la senti più. Più pulita, ha una bella sensazione sul viso, quindi assolutamente a mio avviso mi piace e mi è piaciuto tanto. Ultimo prodotto, sempre con eh, acido glicolico, è il Glue Tonic Exfoliant Toner. Questo è un mm, 40 ml, è un tonico viso da applicare con un dischetto di cotone, quelli riutilizzabili o come faccio io con le mani, a fine detersione quindi soprattutto sulla zona T ed è un bel tonico che aiuta a purificare la pelle in profondità e migliorare la grana della pelle, la texture con acido glicolico, ovviamente cercavo il prezzo 100 ml 12,50 250 ml 23,50 euro, mi è piaciuto tanto anche questo, mi sono trovata molto bene per quanto riguarda l'uso quotidiano, quindi tutto il, lo uso alla sera, dopo la detersione applico questo, lascio asciugare un attimo e poi applico cotonocchi, creme di tante. Ogni tanto volete passare dietro degli uccelli, sono le tortore perché qui c'è il loro mangime e quindi è ora che vengono a mangiare. Mm, forse le vedrete, forse no, dipende se sono in vena, di far vedere nella telecamera oppure meno, ma sono abbastanza abituate ad eh, stare con me, quindi non c'è problema... Non hanno paura. Ecco, su questo punto non hanno paura. Tra un po' mi mangiano in mano. E mi piace perché vengono, quando hanno finito le, la loro pappa, vengono a bussare alla finestra per dire Ehi, è finita, è finita. Mm, selvatiche, ma molto domestiche. Si vede che non ho gatti. Allora, e questo mi è piaciuto. Mi è piaciuto davvero tanto. Lo alterno con un altro eh, tonico, sempre con le stesse funzioni. Quello dell'estetista cinica. La luce liquida. Loro due assieme, Uno o l'altro mi trovo benissimo con entrambi, assolutamente a mio avviso, pelle mista impura da provare, perché secondo me fa la differenza. Ed è a me è piaciuto. E volevo quello che volevo dirvi: intanto è: uno, se avete provato alcuni di questi prodotti, quali vi sono piaciuti di più, quali vi incuriosiscono. Due, che è questo mini set che è il best of bright, quindi composto da. Il mini set con eh, il tonico, il detergente e la maschera è un mini set che si è anche in vendita ho visto da Sephora non l'ho visto negli altri negozi ma da Sephora questo set viene 22,90 euro il prezzo non è proprio mm, concorrenziale visto che sono prodotti piccolini ma nel caso vogliate provarli per la prima volta e non prenderli in formato grande ci sta in questo caso è o travel sites per dentro, travel size da viaggio se volete averli da viaggio oppure per prova perché in questo caso ci sta assolutamente per non comprare il formato grande magari non è adatto ai vostri usi poi invece andiamo avanti e in questa bellissima cuscettina ho ottenuto tutti i prodotti travel sites di Belif questo marchio sempre in vendita anche lui da Sephora qualcosa a um, look fantastica qualcosa Zalando, Esos un po' ovunque ok allora intanto vediamo di tirare fuori i prodotti e ve ne parlo Creamy. ok il primo che mi mostra è questo Creamy Cleansing Foam Moist questo è un 30 ml è un detergente per il viso in crema un po' la funzione di quello di Pixi quindi sempre in crema umidificate il, umidificate il viso e poi dopo fa una leggera schiuma il profumo è ecco, un pochino c'è ancora un da farvi vedere il bello è che arriva fino alla fine da qualche parte ho la clip e cerco il prezzo 160 ml 22 euro allora avete visto la clip fa una schiuma a leggera a contatto con la pelle ed è si sciacco facilmente il fatto è che pulisce benissimo la pelle anche quella mista, quella oleosa lascia una bella sensazione di pulito allo stesso tempo non la secca e non la erita a mio avviso un ottimo prodotto, oltretutto anche valido come lista ingredienti, poi dopo stavo cercando per la skin care, perché qui ho ma volevo mostrarvi se lo trovo. Eccolo qua: questo è il Moisturizing e Bomb, quindi il contorno occhi piccino, piccino. Ovviamente, un travel size, anche questo da viaggio. È un è 5 ml. Prezzo invece è 25 ml. 38,90 euro. Allora ha una texture in gel. Molto fresca, bello sulla pelle, si è poco prodotto, si massaggia bene, assolve velocemente, ma lascia la pelle davvero idratata, quindi è un gel fresco, rinfrescante, ma super idratante, che però non appesantisce, non appiccica, ottimo anche come base di make-up. A me questo è piaciuto davvero tanto, assolutamente nel caso da provare. Andiamo avanti con gli altri prodotti ok questo è il te true, true cream vera crema acqua bomb quindi sempre nella linea eh, leggera a base di acqua ma allo stesso tempo da grande potere idratante questa è una crema da giorno ehm, 10 ml ma ho il prezzo pieno 50 ml 35 euro allora ha la stessa consistenza delle contornocchi, un gel però idratante. Quindi subito ed è bella leggera sulla pelle, perfetta anche sulla pelle mista o grassa, anche la mattina ed è prima della base make-up, sicuramente valida. Astrobe velocemente e lascia la pelle idratata, molto idratata. Idratata ma non unta cosa importante quindi perfetta per me ad esempio per il periodo estivo sul mio tipo di pelle dove normalmente con il caldo eh, preferisco il siero soprattutto perché sennò no, il make up non regge in questo caso perfetta regge bene bell'idratante, a me piaciuta piaciuta davvero tanto e adesso andiamo avanti con eccolo qua questo è il Bergamot Herbal Extract Toner, tonico con bergamotto per pelle normale a mista, 20 ml, molto erbaceo. Il profumo, 200 ml, 24,50 euro. Allora, non posso dire che sia un tonico malvagio, però è proprio un'acqua: un'acqua. Eh, è Herbal Extract, un estratto di begamotto in fase acquosa, quindi è proprio molto liquido. Va applicato con le mani perché con un dischetto lo assorbe tutto. Cosa che non ho apprezzato è che uno è molto alcolico e sulla pelle non è il massimo, poiché è, è pesante cioè si sente sulla pelle, forse è questa base alcolica, non lo so, però non è, è una cosa fresca, se dopo lo senti appiccicoso sulla pelle, e buono, ci sta, ma ci sono tanti altri tonici molto più validi, a mio avviso. Ora veniamo con l'ultimo prodotto, se qui non mi cade tutto, e in questo caso è il Angarian Water Essence, quindi una formula idratante a base di acqua. Forse dovevo metterla prima del tonico, però l'ho messa prima del tonico e ne parlandovene. Allora questo è un 10 ml, bello il fatto che ha l'applicatore con pompetta anche nel Travel Size, prezzo pieno 75 ml, 39,90€. È un booster in fase acquosa, anche questo bello idratante, ma allo stesso tempo con una texture leggera, che assorbe velocemente, quindi perfetta per la pelle mista. Quando dicono è questa acqua base e formula base eh, a base di acqua, effettivamente è un gel fresco, con un grosso potere idratante, ma che allo stesso tempo è, è leggero sulla pelle. E sulla mia pelle mista, tutto l'anno mi piace tanto, in estate per me è fantastico. Quindi questi erano i prodotti principali di Belif e Pixi in questo caso non ho trovato un travel size di Belief che fosse in vendita ma sicuramente qualcosina in giro nei vari kit oppure nei, nei test che ci possono essere si potrà trovare sicuramente qualcosa per testare un prodotto senza dover spendere troppo io a questo punto metto via il foglio perché non ci serve più fatemi sapere quali avete provato quali vi incolisco maggiormente se come vi siete trovati se qualcuno lo conoscete e io come sempre spero sia stato utile e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!